Buongiorno. Buongiorno, sì, Enrico. buongiorno, buongiorno a voi, ecco, buongiorno. non sono credibile perché ho il conflitto di interessi, Invece però... il conflitto di interessi io non ce ho il conflitto di interessi, però non capisco questa mentalità, allora non so se è italiana in generale, se è romana, dove praticamente se tu uh, fai un progetto innovativo No, e poi innovativo, ci sono tante altre città Ammazza. Però porti, vuoi fare una cosa a Roma Per... Uh, Guarda, città del Messico che è mega roba hanno fatto una mega funivia sono, Anzi tutti i contenti, Medellin addirittura eh, eh, sì. queste... non, Tra l'altro non mi pare che è una cosa fantascientifica No, fai una roba Allora, inizialmente in campagna elettorale tutti a ridere Perché faceva ridere eh, la funivia, eh, la funivia sì. urbana scii, le cose, eh, gli... E faceva ridere perché era urbana E vabbè, quindi evidentemente la funivia può essere solo montana ma eh, il puntare il dito contro eh, però nel frattempo la Roma è sporca però c'è quest'altro eccetera dimissione, dimissione capito? ma allora con questo principio non fai niente cioè non puoi fare nulla non puoi portare innovazione è perché nel mentre non hai risolto gli altri problemi allora poi non ci lamentiamo se amministrazioni precedenti non sono riuscite a fare niente proprio perché magari aspettavano di risolvere altri problemi cioè con questa mentalità non si va da nessuna parte credo eh eh, sì, sì, buongiorno a tutti intanto eh, non posso che, esser, che essere d'accordo con voi nel senso ovviamente non è che uno mentre ci si dedica alla funilia non si affrontano gli altri problemi eh, per fortuna riusciamo a, proviamo ad affrontare ogni giorno tutte le questioni di questa città e a risolverle il prima possibile il progetto della funilia è sicuramente un progetto innovativo è un progetto moderno, una visione moderna della, della nostra città tant'è che anche altre città d'Europa o già hanno una funivia come ad esempio Londra che l'ha inaugurata se non erro nel periodo uh, 2012-2011 o anche so che altre città come Berlino hanno il progetto di dotarsi di una funivia urbana, è chiaro che quando si parla dei trasporti appunto è bene diversificare il più possibile le modalità di trasporto pubblico quindi eh, è chiaro che non è che in sé per sé la funivia uh, può risolvere tutti i problemi della mobilità come non può risolverli la metropolitana come non possono risolverli il tram ma tutti questi metodi questi sistemi di trasporto messi a possono migliorare notevolmente le condizioni del, della nostra città, e quindi l'intento con il quale stiamo portando avanti questo progetto è assolutamente questo, anche perché le funine urbane sono relativamente economiche, sono semplici, rapide da, da realizzare, da costruire perché non si scava e quindi insomma è un'idea che, che contiamo di portare avanti nel corso di questa consigliatura. Cioè è un po' come se al governo, non lo so, c'è il piano vaccini eh, però dice no, vergogna, dimettiti, dimettetevi, perché non state pensando per esempio alla disoccupazione. Cioè magari c'è chi sta pensando anche alla disoccupazione, ma nel frattempo porti avanti politiche su tante cose. Poi è un po', credo che se non fosse stata la funivia, credo che... Eh, non ci sarebbero state que queste discussioni mi viene da pensare che proprio la funivia incarna quella, quella sorta di scetticismo eh, un po' provinciale e anche un po' così da battuta facile da bar no? che eh, fa pensare sì vabbè ma tanto che ci cambia No, no, no, è, è questo purtroppo in, uh, in questa città si, si approccia alla politica e forse ancora di più al tema dei trasporti consentitemi la, la metafora la battuta un pochino come l'approccio dal stadio cioè ogni, su ogni progetto, su ogni idea ci si polarizza, su ogni progetto su ogni idea uh, c'è ci so, cioè chi la vede bianca e chi la vede nera ci sono, si cominciano le fazioni che quasi uh, poi alzano, alzano i toni, lo vediamo anche con altre idee che stiamo portando avanti in questa città quindi ripeto, anche le contestazioni di ieri che sono avvenute secondo me neanche, neanche meritano di essere, di essere commentate perché c'è modo e modo di presentare le proprie ragioni e soprattutto eh, ci sono le sedi opportune, opportune per farle ripeto, noi nel progetto ci, ci crediamo e pensiamo che possa, che possa dare una svolta importante anche in un quadrante ad oggi eh, difficilmente servito da infrastrutture di trasporto, è chiaro, questo ci tengo a sottolinearlo che non è che pensiamo di risolvere tutti i Problemi uh, di Roma o anche solo di quel quadrante con la funivia, ma la funivia insieme ad altri interventi può sicuramente dare una risposta uh, concreta alla domanda di mobilità dei, dei cittadini. Ecco. Quindi questo è, è fuoco di dubbio. Appunto, poi le battute semplicistiche che si fanno, ripeto, ci sono esempi di tante altre città europee, parlo di Londra e di Berlino, quindi non per fare il solito Esterofilo, però sicuramente città alle quali è corretto uh, ispirarsi sono cioè città che, che prendono seriamente in considerazione la realizzazione, già l'hanno fatto, di una funivia urbana. È un, una tecnologia all'avanguardia che, che, che sta prendendo piede nel corso degli anni appunto anche nei territori urbani. E insomma adesso c'è mi pare una conferenza, no, fa, una eh, conferenza sì. stampa della, mm. della Raggi che non credo annuncerà le dimissioni dopo no, i bravi. suggerimenti di, di Casa Pound, e insomma si, si farà, ci vorrà pure del tempo per farla. Ma no? esattamente Perché... da dove parte? Eh? Che Così mi regolo insomma. <ride> No. L'idea appunto di... Da dove? Da dove mettere, esattamente? Casalotti mettere, dove però? Scusami ecco. e Guardate, io purtroppo quel quadrante lo sono un po' debole ah, ah, di quel quadrante, quindi non vi posso dare i provi forniremo nel corso dei eh. prossimi giorni tutti i dettagli Va bene, Allora, quella questo, è un... Allora, là, quel è un la mattina non si ti... cammina neanche... Sì, neanche... in bicicletta. Insomma. No, Neanche in bicicletta Bravo, neanche in bicicletta neanche a piedi. È un macello, allora, è una che... cosa incredibile perché... Praticamente ci sono incroci su incroci e quindi praticamente si formano degli ingorghi mortali... E quindi, se qualcosa riesce a bypassare quegli ingorghi, ben venga, ma magari, sì, ma sì, dai. Sì, poi Io mh, sì, su questo anche ci tengo a sottolineare. Mi ricordo qualche critica che ci venne fatta su questa idea più di qualche anno fa: fu, uh, del tipo non volete risolvere il traffico veicolare e quindi pensate di passarci semplicemente sopra. Anche qui è chiaro che la nostra la visione della città è a 360 gradi, il traffico privato va ridotto e la funivia che appunto semplicemente si passa sopra poi non vuol dire che quello che avvenga sotto debba continuare ad essere trasportato e congestione, non possono essere disegnati gli spazi. Però proprio per questo è un'infrastruttura di, di rapida realizzazione che, che, può, che può rispondere in tempi abbastanza certi a, a, a, queste esigenze, a queste esigenze di trasporto. Diciamo che anche come carico una funivia urbana è paragonabile più o meno ai passeggeri che può trasportare un tram, quindi si tratta di, di un'infrastruttura Uh, che, ha, che ha una capacità importante diciamo che, che si pone sotto le metropolitane prima degli autobus in una ipotetica uh, graduatoria di questo tipo e quindi eh, può essere sicuramente una risposta importante e perché no anche magari in altri uh, quadranti della città e a me arrivano tante proposte spesso da cittadini o anche da tecnici per portare avanti questo discorso anche in altri coronanti della città allora da, partirebbe da vorrei... piazza Ormea, piazza Ormea. Sì, però... se partiva un po' prima un pochino più indietro era meglio eh, voglio dire, perché ci devo arrivare là un po' un, po un casino <ride> però vabbè dai però se sto... il suggerimento no perché quella è tutta la tutta via dei casalotti a un Macello insomma la mattina è veramente qualcosa di di terrificante insomma Comunque io, io spero che venga fatta Tra l'altro ho conosciuto anche uno proprio che le... Mette queste robe mm. sì. e, e, e ci vuole pochissimo tempo. In realtà, una volta sì, che sì, si fa, prende... non, non occorre scavare. Beh. Poi anche un'infrastruttura che, se un domani, tra virgolette, si, si dovesse cambiare idea o si dovesse realizzare qualcos'altro in quel quadrante, si può abbastanza semplicemente anche smontare e, e rimontare da qualche, altra, da qualche altra parte. Quindi, è un'infrastruttura molto, diciamo. Vedi, molto, allora attenzione, molto... vedi, allora attenzione: not in my backyard, senti che messaggi che arrivano 377504500 e 500. Il pilone è alto oltre Lentamente, anzi ci vuole la musica da comprottisti scusami eh, un attimo per favore no. Il pilone alto oltre 30 metri Scusa, eh, prendevo la rincorsa Mettetelo accanto alla casa nuova di Molinari. <ride> Mannaggia la miseria eh, ma Queste, almeno, eh, Poi questi... quando ti mettono quello della Telecom invece va bene eh. Mannaggia la miseria ragazzi Chiedo eh, c'è cioè, lì non battono ciglia Allora attenzione, e poi anche questo Sì, già vedo mia nonna che prende la funivia per andare dal medico Ma perché no, scusami Ma mica deve, deve arrampicarsi no, sul ma non pilone che... eh, non che Ma, che ma mica pratica, devi arrampicarsi c'è un, un posto invece di trovare l'autobus trovi la funivia ma, ma io, io veramente lo sai che gi giuro... Scapoccio, scapoccio <ride> cioè, è giusto, si può dire. Scapoccio allora, ripeto, è quello mh, che dicevo anche prima. Poi, veramente, col massimo rispetto di tutte le osservazioni, però, si approccia veramente in questa città i temi veramente con un approccio da, da stadio su ogni cosa. Che invece, senza eh. poi andare a approfondire quelle che possono essere le proposte o, le, o, o, o i temi che si vuole portare al centro del dibattito, insomma questo, questo è importante. Forse faccio una riflessione un po'. Siamo poco abituati in questa città al dibattito sui temi e troppo spesso magari abituati alla, al dibattito così da, da giornale scandalistico che poi quando si mettono al centro del, della città i temi eh, si fa sempre difficoltà ad affrontarli e poi si, si banalizzano in ogni caso, lo vediamo con la funivia, lo vediamo eh, su, su Monti, insomma anche argom argomenti che abbiamo seguito anche con voi. Sempre questo tentativo un pochino di buttarla subito sulla battuta, sul semplicistico. Mentre veramente altre realtà importanti proseguono e vanno in questa direzione insomma ormai, ormai da anni quindi è assolutamente leggero giusto adesso leggevo anche altre città Ancara, Kuala Lumpur insomma tante città che, che realizzano infrastrutture di questo tipo senza, senza battute insomma prendendolo seriamente in considerazione Quindi è un problema del romano, dell'italiano? Mm, o non è ripeto, un problema? Non... Ecco, con queste... non è che si fanno poi critiche nel merito cioè con se è sufficiente per il numero di, di passeggeri trasportati per... piuttosto che la lunghezza si tende sempre a a banalizzare, a semplificare, mi ricordo anche le battute che ci facevano in campagna elettorale con gli sci, queste cose di questo tipo, veramente non si riesce mai a fare un... o mai, insomma talvolta si, parla, si ha difficoltà a, fare, a portare i temi un pochino a, a svilupparli meglio, detto. quindi mi piacerebbe ascoltare delle critiche del tipo eh, meglio il tram piuttosto che la puni oppure come eh, dicevate anche voi, modifichiamo il percorso, allunghiamolo, accorciamolo, e quanto è l'investimento, un dibattito più sul tema che non sempre buttarla un pochino a ridere o a scherzare ecco, questo penso sia una riflessione importante per la nostra città se vogliamo, se vogliamo rilanciarla ecco, veramente un dibattito che faccio una, un tema che lancia da cittadino ai miei concittadini, ecco, ne più nemmeno. Eh sì, comunque, insomma, do la notizia, è a circa 4, mile, 4 km da casa mia, eh, quindi pot si poteva fare di più, però no, alla fine... È uno di quei casi dove la funivia <ride> fatela sì, ma a casa di Molinari. A casa mia, In no, questo no, caso è magari, stata ben accolta, certo. Sì, magari fatela a casa mia, perché così almeno mi evito quel problemuscio. Me la prendi leguccio. come Fantozzi prendeva l'autobus sulla tangenziale la mattina? Uguale, Ugale, uguale. Oh, tra l'altro, scusa, ma cioè, nel progetto c'è una cosa bella che praticamente... Questa funivia sorvola il raccordo anulare, vero? Sì, sì, sì, sì c'è un tratto che, che, passa, che passa solo praticamente. Ma speriamo io spero bene, guarda, spero che venga fatta. No, ti... ripeto, noi la, la prendiamo seriamente in considerazione e ribadisco ancora una volta, forse sto diventando ripetitivo, all'interno di tutta un'altra serie di infrastrutture che vogliamo realizzare. Come sapete stiamo redigendo il piano urbano d'ambita sostenibile, ovviamente è un lavoro che porta via a diversi mesi, dove sono previsti tutti i nostri interventi, nuove rete cambiarie, nuovi corridoi della mobilità, corsi referenziali, parcheggi di scambio e così via. E c'è anche la funivia, i prolungamenti della metropolitana e c'è anche la funivia ripetitiva. Credo che va vista all'interno di un sistema di trasporto pubblico. Questo, questo è importante sottolinearlo ancora una volta. Grazie, ciao. Grazie, Enrico.